In che cosa consisterà il restauro? In questo momento leggevamo che sì. la tomba è stata riallestita in un piano interrato sì. del museo, dopodiché una volta restaurato avrà un suo spazio. In realtà lo spazio sarà quello per tutta una serie di ragioni. Eh, innanzitutto per la pesantezza della struttura che non ci consente per strutturali di esporla lungo il percorso espositivo, quindi al secondo piano dell'edificio e poi anche per una scelta ben precisa che è quella di ampliare le eh, potenzialità del museo di Ponte Cagnano aumentando quindi lo spazio espositivo. Per cui dopo questo restauro che prevederà una pulitura, un consolidamento e speriamo anche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 eh, ci sarà l'allestimento per l'appunto in questo spazio eh, interrato, avvalendoci anche di una serie di sistemi multimediali che quindi stiamo eh, progettando. Non è la prima volta, ma comunque anche stavolta eh, si ricorre all'Art Bonus, si ricorre anche a diciamo, novelli mecenati per restaurare una tomba. Eh, sì, questo è il primo degli, dei casi diciamo, in cui noi ci stiamo... Eh, lanciando, però abbiamo tutta una serie di altri progetti che seguiranno per i quali vi convocheremo per darvi notizie. Eh, stiamo cercando di sfruttare questa eh, legge 106 del 2014 che consente per le eh, elargizioni liberali dei consistenti eh, premi fiscali, quindi un, uno sgravio che verrà eh, suddiviso solo in tre anni e consentirà al singolo, al, tanto al singolo cittadino quanto al piccolo imprenditore, a chi ha il negozio, a chi vuole essere connesso con quel territorio o anche a chi in generale è interessato a quel monumento, di avere un eh, rientro in soli tre anni del 65% di quanto ha investito. Quindi eh, diciamo anche 100 euro possono essere utili perché sono finalizzate proprio a quel singolo intervento, quindi eh, premi fiscali, quindi un, uno sgravio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 che è stata scoperta a Pontecagnano e che verrà restaurata e ehm, per la quale verrà creato un apposito allestimento all'interno del museo di Pontecagnano. Quindi siamo diciamo, in un settore che può, essere anche, può colpire le corde emotive, eh, tanto del singolo cittadino di Pontecagnano, dell'imprenditore che ha piacere che il patrimonio archeologico eh, sia valorizzato e via di questo passo. Intanto Veli è passato al polo museale, questo che cosa significa? Eh, questo significa che da ora in poi, eh, diciamo giusto il tempo del passaggio di consegne, sarà il polo museale eh, della Campania a eh, occuparsi e a... Eh, prendere tutte le decisioni che sono necessarie nella gestione del parco archeologico di Velia. Quindi ci aspettiamo diciamo, che questi contatti di qui a poco portino a una nostra, eh, come dire, un nostro passo indietro, ancorché eh, noi stiamo comunque operando per Velia, ancora abbiamo predisposto un progetto con fondi che abbiamo chiesto appositamente al Ministero dopo l'incendio che ci fu nelle all'inizio dell'estate scorsa, abbiamo fatto il progetto, abbiamo fatto la gara e siamo eh, in fase di consegna dei lavori e di stipula del contratto, credo consegneremo i lavori in, leggermente in anticipo come consente la legge nel, nelle more della predisposizione del contratto eh, per poter eh, risolvere subito le maggiori criticità che sono eh, derivate dal, dall'incendio dell'anno scorso e rendere il parco nuovamente accessibile in tutte le, le, le, le var i vari itinerari diciamo che il già erano previsti. Voi parlate ragione dal punto di vista diciamo, strutturale? E della suddivisione dei compiti. Va aspettavate una decisione differente? Preferivate che fosse rimasta, che fosse rimasta da voi? Insomma, nel auto, che È che una domanda un delicata. Avevo un profondo affetto per l'area di Velia, però mi rendo conto che eh, la suddivisione per competenze eh, rendeva forse più complesso la, la gestione da parte di una soprintendenza che si deve occupare soprattutto di tutela. Eh, ho forse qualche preoccupazione per la lontananza del, del centro eh, decisionale dalla, dal parco, però questo d'altra parte avviene per molti altri beni che sono sparsi in tutta la regione, quindi ci auguriamo che questo non sia un, un problema. Il ruolo dell'università qual è stato? Hanno fatto già un primo intervento sulla tomba? Il ruolo dell'università è stato sul cantiere abbiamo svolto un rilievo con la Scanner della tomba e poi abbiamo partecipato alla e poi abbiamo partecipato alla, alla sponsorizzazione dell'intervento di restauro. In questo il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, al quale, io faccio, al quale io appartengo, ha contribuito con 4.000 euro e questo appunto grazie all'impegno del, del direttore del Dipartimento, che è la professoressa Maria Giovanna Ritano, e devo dire che quello che vorrei sottolineare in questo, questo il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale al quale io, faccio, al quale io appartengo, a contribuito con 4.000 euro e questo appunto grazie all'impegno del, del direttore del dipartimento che è la professoressa Maria Giovanna Ritano e debbo dire che quello che vorrei sottolineare in questo, in questo fatto è che il dipartimento ha aderito al progetto di sponsorizzazione nel suo complesso, cioè parteciperà alla sponsorizzazione eh, la scuola di specializzazione in beni archeologici il Dottorato in metodi e metodologie della ricerca archeologica, storico-artistica e dei sistemi territoriali, il Dipartimento di ricerche sulle antichità, il Medioevo e l'umanesimo di Salerno, questo composto non solo da archeologi medievali, ma da filosofi medievali e da filologi. Cioè sostanzialmente il Dipartimento, nell'articolazione delle sue componenti culturali, ha deciso di partecipare attivamente a questa straordinaria possibilità il superintendente Casule vi ha già raccontato sicuramente del, del, del, della qualità eccezionale della scoperta che veramente apre una pagina nuova della storia di Ponte Cagnano il museo di Ponte Cagnano merita questo ed altro perché è uno dei musei più belli non solo della Campania ma direi d'Italia e quindi se mi posso permettere sponsorizzerei ulteriormente l'intervento a partecipare alla sponsorizzazione